della ventunesima edizione della festa della birra artigianale, il motore di tutta questa manifestazione è il punto di Baronissi, Qui il presidente Antonio Aliberti, ecco una conferenza stampa ricca di, di novità dove la, appunto il soggetto principale è la birra. Cosa vogliamo sottolineare? Hai detto benissimo, il motore è l'associazione e quindi sono tutti i volontari. Noi siamo, io sono il presidente ma rappresento tutti i volontari che lavorano eh, gratuitamente in questa manifestazione. La, questa festa della birra. È cresciuta, è cresciuta moltissimo. Oggi eh, questa manifestazione conta più di 100 birre eh, che portiamo alla degustazione. Questo ci tengo. Eh, una cosa importante che noi, su tutti i nostri manifesti e su tutta la nostra pubblicità, cioè bevi come relazione c'è più gusto. Questo è il nostro motto. Da noi si bevono esclusivamente con bicchieri da 200 e da 300. Non ci sono da litro, non ci sono altre cose. Noi siamo per la degustazione della birra. Abbiamo 21 stand dove ci sono oltre 50 prodotti eh, gastronomici solo campani e dove abbiamo oltre 100 birre che sono eh, solo campane e sono rappresentate esclusivamente dai produttori. Ci saranno sotto gli stand direttamente eh, ci sarà il banchetto di ogni eh, birrificio e eh, potremo assaggiare e sentire anche da parte dei produttori come si abbina quella birra e come deve essere bevuta. Ecco.